per l'età. Eh, sono quattro anni ormai che ha questo impianto, come ti trovi Luciana? Mi trovo splendidamente bene, c'è cioè, tutto positivo, insomma. Le prestazioni sono proprio. Le prestazioni sono di un ventenne proprio.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 non ho proprio nessuna controindicazione, assolutamente. Bene, quindi sei soddisfatto di questa... Soddisfattissimo. Cioè, l'avrei voluto far prima. Conoscendo questa cosa, l'avrei voluto fare sicuramente prima. Con... La procedura chirurgica, com'è stata, quello che ti ricordi? È stata mm. una cosa molto invasiva oppure è stato no, un intervento... No, no, un intervento, io lo considero un intervento di routine, considerando che dopo mi sono fatto anche la prostata, voglio dire, do, dopo la protesi.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 Padolo senza nessun problema, proprio. assolutamente. Lo rifaresti? Assolutamente. Anzi, se c'è qualche modifica dopo in successione, sono pronto, sono pronto a farlo. Va bene, Aspetta. perfetto. Allora, grazie Luciano, ci vediamo alla prossima puntata di Dottor Penis. Buone, buon intervento, buon intervento, buon intervento. Ah.